Bye. Uh -huh. Non esisti, so che sono un venti Tu non esisti, che ne racconti Wow Tutte cose nei non ti passi nei cieli Tu non esisti Che ne raccolti Tu sei tutto e niente Tu insoli e felici Tu che ignori e guarisci Tu non esisti Ma ci comprendi Ma non sono pentito se il tuo staccato non ho sortato, non l'ho mai veduto realtà trasparente, pura assenza evidente che ti contorci, tradu Oh